Società di marketing ne ho trattate diverse, ma sono stato spinto a cambiarle per la loro eh, inesperienza in un certo senso. I ragazzi di Rocket invece mi hanno colpito da subito con la loro frase di impatto, chi non siamo? <ride> e quindi da subito mi aveva colpito questo aspetto che eh, mettevano già in evidenza il fatto che fossero diversi dal resto insomma, del mondo. E così è stato. La ricerca, come sono giunto e come sono arrivato ai rocket, piuttosto attraverso canali online, ne avevo sentito parlare, quindi mi sono interessato attraverso internet nel vedere anche le aziende con le quali avevano già avuto un rapporto di collaborazione e mi sono interessato da subito attraverso i canali online. Cosa mi ha incuriosito dei rocket sicuramente questo loro approccio abbastanza diretto chiaro mi sono sembrati da subito ragazzi che sapevano già quello che dovessero fare avevo delle perplessità iniziali in quanto venivo già da esperienze di altre agenzie che non mi avevano soddisfatto più di tanto nel senso che non rispondevano appieno a quelle che erano le mie idee i miei canoni insomma standard di, di marketing avevo le stesse perplessità nei loro confronti però fortunatamente insomma me li hanno smontati da subito perché come ho detto mi sono sembrati ragazzi molto diretti proprio all'inizio già dal primo approccio e poi l'hanno dimostrato strada facendo con le proposte varie delle campagne eccetera durante il primo incontro mi sentivo abbastanza sereno e rilassato piuttosto erano loro che erano abbastanza imbarazzati oh, li ho messi sicuramente da subito in grande difficoltà ma poi sono riusciti a venirne fuori con loro vale la pena andare avanti, in quanto ogni qualvolta gli si smontava le loro idee, loro immediatamente ne proponevano altre e sempre più rispondenti a quelli che erano, diciamo, i dubbi che mi venivano in testa. Gli obiettivi raggiunti con i ragazzi di Rocket sono stati tanti, in maniera anche sorprendente, devo dire la verità, sono arrivati anche in un periodo molto più breve, di quello che pensavo inizialmente. Diversi obiettivi, allora il concetto del marketing sicuramente per un'azienda si rivolge eh, in prima battuta a quella fase che deve essere quella di visibilità su, su un mercato, su un territorio, come era per esempio nel mio caso era implementare una visibilità già esistente ma implementarla uh, su un territorio e con un pubblico molto più vasto Obiettivo raggiunto, dimostrato da, dai fatti, dai numeri che vengono fuori dai canali social, dai canali online che possono essere, voglio dire, i classici social social che utilizziamo oggi Facebook, Instagram eccetera, che ci danno sicuramente una nozione molto più corretta dei numeri e dell'impatto che le campagne, le diverse campagne hanno su, sul pubblico attraverso un riscontro, per esempio quello che può essere, che vi devo dire, un semplice video ha una visibilità e impatta su un numero X di utenti e questo è un dato di fatto, un dato effettivo, un dato riscontrabile. Dopodiché loro seguono ancora quello che viene dopo, la tracciabilità del cliente fino ad arrivare all'ingresso all'interno dei, dei nostri uffici, per esempio nel nostro caso ci rivolgiamo a un pubblico per la vendita di immobili e il riscontro, eh, è presto detto, viene quando il cliente arriva in ufficio da noi e gli si chiede come ci ha conosciuto, come ci ha contattato, come ci è arrivato, loro allora da subito rispondono attraverso la campagna X o, o il social Y e quindi anche questo è un dato riscontrabile. Ritengo di poter dire senza dubbio che gli obiettivi raggiunti sono tanti, in maniera, oggi mi sento dire, in maniera anche abbastanza soddisfacente e in un tempo abbastanza breve. Come valuto l'esperienza con i ragazzi di Rocket? Ho già, mi sono, forse mi ripeto, mi sto ripetendo tantissimo, in maniera molto positiva. Sono sempre molto, molto presenti, sì, molto vicini alla parola corretta. Sono sempre disponibili e pronti a mettersi in gioco in qualsiasi momento. Parlando con altri miei amici mi è capitato di farlo consiglierei sicuramente i ragazzi di Rocket Marketing. Cosa consiglierei? Sarebbe abbastanza limitativa come risposta. Si potrebbe consigliare davvero tanto. La loro affidabilità, la loro presenza, il loro essere vicini, la loro simpatia, tutto sommato, insomma, anche se i maschi sono simpatici.